Finalmente anche per te è arrivato il gran momento di decidere e pensare il tuo viaggio di nozze. Hai pensato di partire nel mese di novembre ma ora ti starai domandando ma qual è la meta ideale per un viaggio di nozze a novembre? Non ti preoccupare perché ti svelo tutte le mete ideali subito dopo la sigla. se mi stai seguendo da poco mi presento sono iris titolare della iris viaggi agenzia specializzata in viaggi di nozze oggi ti darò tutte le dritte e ti consigli per le migliori mete nel mese di novembre te le suddividerò in tre macro aree in tal modo che sarai eh, più facilitato a capire un po' dove stanno nel mondo partiamo subito dalla numero uno eh, che riguarda l'America io sono contentissima di dirti che i caraibi sono una meta ideale per novembre quindi ti puoi sbizzarrire sull'idea Isola che preferisci. Puoi scegliere tra le più classiche e grandi come Repubblica Dominicana o Cuba, o piuttosto quelle più piccoline e inusuali come Anguilla, St. Lucia o Grenada. Non dimenticarti che anche Messico e Guatemala vanno benissimo se puoi visitare qualcosa di più culturale storico, o se preferisci qualcosa nel Sud America, Argentina, Brasile e Cile vanno benissimo. Spostandoci nella macroarea numero 2, quella che riguarda il Medio Oriente e anche l'Oriente, uh, Abu Dhabi, Dubai, Oman e Qatar sono delle mete perfette per novembre dove non soffrirai le alte temperature, se invece ti piace più l'Oriente qui ti puoi sbizzarrire dalla classica Thailandia allo Sri Lanka, il Myanmar, Laos e Cambogia. La Terza macroarea invece riguarda Australia, Nuova Zelanda e Nuova Caledonia che sono delle mete dove inizia la loro migliore stagionalità. Spero di esserti stata utile, se ti è piaciuto questo video mettimi un like e continua a seguirmi sul mio canale. Al prossimo video, a presto, ciao!